Buonasera a tutti, benvenuti. Um, 18 anni di Torino spiritualità, e, è molto bello ritrovarsi qui con uh, Vito Mancuso e Alessandro Bergonzoni perché è già accaduto un dialogo di questo tipo, ma sono passati dieci anni, sono passati ben dieci anni. Parlavamo all'epoca di libertà, di cosa voglia dire comportarsi secondo legge di libertà. E, e ricordandolo, prima a tutti noi sembrava insomma, che fossero passati molti meno anni e probabilmente avevamo una, una pelle molto più bella all'epoca. <ride> Però, insomma, prendeteci così, così come siamo. Vorrei partire, per introdurre questo incontro, dall'immagine, che è un'immagine su cui molte persone hanno delle, ci fanno delle domande, hanno delle perplessità, non comprendono bene che cosa rappresenti. È una pietra, è una pietra lavica, in, sta in Cina, fotografata tra l'altro dal nostro grafico, quindi abbiamo fatto tutto in casa. È testimonia un incontro strano, un incontro poetico, un incontro inatteso, perché mentre questa pietra si cristallizzava ha incontrato questa pioggia, questa pioggia di fiori bianchi, questa pioggia di corolle che si sono fuse sulla sua superficie e lì rimarranno per sempre. Ed è molto bello perché... È appunto un incontro improbabile, ed è un incontro improbabile tra, tra due nature molto diverse, no? tra la solidità della pietra e la fragilità del fiore, tra il bianco e il nero. Ed è bello però che siano abbracciate per sempre, no? in maniera realmente inseparabile. Come, come accade a volte alla pelle, che è il luogo di incontro. Io penso che la pelle rifletta molto di noi, perché ritengo che noi noi, noi no, credo che il nostro nucleo più profondo non sia tanto il potere ma sia essere luogo di accadere chiaro che poi io quando mi racconto mi racconto tramite il potere cioè il poter fare l'essere libero di fare però credo che la marca profonda dell'umano sia l'essere luogo dove le cose accadono perché le cose accadono mi modificano forgiano il mio potere poi magari lo temperano il mio potere e lo manifestano è attraverso l'accadere delle cose che io posso manifestare il mio potere. E allora perché è importante la pelle? Perché la pelle è il primo luogo dell'accadere delle cose. Perché è lì che la vita mi viene a incontrare. È proprio la mia prima soglia. È la superficie su cui tutto atterra, come su, come su questa pietra atterrano queste corolle bianche. La pelle è la stessa cosa. E quando abbiamo pensato al titolo di questo incontro, quando l'ho proposto a, ad Alessandro e a Vito, Avevo un dubbio iniziale, se chiamarlo al confine tra me e noi o al confine tra me e voi. Mi sembrava che fosse più accomodante parlare di confine tra me e noi, no? Mi sembrava che potesse prendere la curvatura di un incontro in cui parliamo di quali sono le, i, i vincoli che non ci consentono di essere comunità. E anche di questo in effetti parleremo. Però poi mi è sembrato che fosse più stimolante, forse ancora, di parlare di un voi. Perché al confine tra me e noi vuol dire che apparteniamo allo stesso insieme in qualche modo, no? Certo, dipende dal punto di vista da cui lo guardo essere io o essere noi, ma l'insieme è lo stesso. Al confine tra me e voi invece vuol dire parlare di due insiemi diversi anche per qualità, no? Qui ci sono io e là ci siete voi, che è il modo in cui molti di noi vivono, è anche naturale vivere così. Ma è legittimo tracciare un confine tra me e voi. Oppure vuol dire non riconoscere la comune umanità e quindi è un misconoscimento dell'umano. O ancora, invece, è solo una soglia questo confine tra me e voi e di per sé non è né buona né cattiva, è soltanto una soglia un po' più marcata rispetto a io e noi. Io credo che sia così. È solo una soglia un po' più marcata ma di per sé non ha qualità buone o cattive, a condizione che io abbia la curiosità e la voglia e lo slancio di superare questo confine tra me e voi e fare una sortita, fare una sortita dall'io nel voi. E allora è una sortita ancora più forte di quella tra l'io e il noi, perché passare dall'io al voi vuol dire salire di livello, cambiare insieme, riformare un altro insieme. Vuol dire forse un po' nell'ottica buddista l'interessere, no? essere davvero relazione, la dottrina di una relazione che ci, che ci unisce tutti e che ci vincola. E noi di questo parleremo, di questo confine, delle qualità di questo confine e cominciamo eh, a parlarne con, con Vito Mancuso perché così ha voluto la monetina che abbiamo lanciato. Ecco, buonasera a tutti e grazie dell'attenzione che... Adesso prestate a me e poi presterete ad Alessandro e prima avete prestato ad Armando. Vedete, secondo me, il fatto che Torino spiritualità, compiendo 18 anni, abbia scelto di parlare della pelle, beh, questo è un segno di maturità, è un segno che la maggiore età è stata raggiunta, perché spiritualità e pelle non sono mai andati molto d'accordo. Eh, la, la spiritualità, lo dice già il nome, rimanda a un, a un ideale senza pelle, senza confini, eh, senza materia, senza delimitazione, gli angeli... Sì, si, si discute del corpo degli angeli, più per divertimento no, non so se voi credete agli angeli, non so se ci credono, se ci crede Armando, se ci crede Alessandro, ma insomma se, se esistono gli angeli, non hanno una pelle, sono puro spirito, non so se credete in Dio, in Dio, negli dei, nella Dea, nella Grande Dea, Insomma, ma se Dio esiste, almeno stando a tutto quanto finora i grandi esploratori del Divino, hanno pensato e stabilito Deus non est corpus. Addirittura Maimonide scrive da qualche parte, eh, il grande Mosè Maimonide, no? il teologo per eccellenza del, dell'ebraismo, eh scrive da qualche parte se stai, se stai discutendo con qualcuno e ti rendi conto che questo qualcuno ha un'idea di Dio sensibile, nel senso che pensa che Dio abbia un corpo, una pelle, una faccia, lascia perdere non perdere tempo non perdere il tuo tempo ce n'è poco, custodiscilo non stare a parlare con uno che non ha l'ABC la, l'ABC, l'abbecedario del, del teologico no? è vero che quando ero bambino c'era una canzone, mi viene in mente adesso che faceva così di che colore è la pelle di Dio non so se ve, potrei anche iniziare a cantarla ma mi, mi fermo qua ecco e, e che, che, che, che probabilmente veniva dall'America so, sorta, sorta da, da, da, dai problemi di razzismo che nella società americana c'erano e che nella nostra non c'erano per quanto attiene alla pelle c'erano problemi per quanto atteneva nella nostra all'origine sud e nord questo sì io lo so bene perché mi chiamo Vito Mancuso sono nato a Karate Brianza non so se sentite lo stacco e quindi io da bambino ho sentito questo, ma non perché, sì è vero c'è qualche meridionale più scuro, ma c'erano anche altri più chiari, mio padre aveva gli occhi azzurri, era, era chiarissimo di carnagione, quindi no, no, e questa veniva dall'America, allora di che colore è la pelle di Dio, bruna, rossa, bianca, gialla, perché Dio ci vede uguali davanti a sé, adesso questa canzone che cantavo quando ero bambino con la maestra Meregalli, ecco, alla scuola elementare di Caratebrianza, questa, questa canzone, così antica, così demodé, così dolciastra, forse torna forse ad attualità, forse bisognerebbe ric ricantarla. Ecco, di che colore è la pelle di Dio? Di che colore? Però appunto eh, eh, tutto questo era per dire per il primo punto di una scaletta che mi sono, che mi sono preparato e eh, per dire la distanza tra pelle e spiritualità perché pelle, pelle dice materia, materialità, determinazione, eh, volto, volto fisico, poi dice rughe ma poi soprattutto dice sensibilità, sensazione, sensualità, carezze, corpo, corpo, la pelle è il corpo visibile, la pelle è il corpo visibile, è il corpo che si vede o che non si deve far vedere, non si deve far vedere il corpo e allora lo copri il corpo, quante volte è stato coperto il corpo? Soprattutto voglio dire nell'ambito spirituale, no? nella, nella, nella religione, in religione, ancora adesso... I religiosi e le religiose eh, nella gran parte del mondo, appunto, coprono il corpo, coprono la pelle, la pelle che è la porta del corpo, è l'icona visibile del corpo. Quindi, quindi onore, voglio dire, e gloria, adesso esagero un po', onore e gloria è data al divino, ma insomma, riconoscere la grande intuizione di Armando che ha voluto celebrare la maggior età di Torino Spiritualità a partire dalla pelle, da questa cosa così esteriore, sembra quasi che non valga la pena parlarne dico in ambito spirituale, io non lo so, non ho avuto tempo granché di prepararmi a questo dibattito e in generale su questo argomento, quindi non sono andato, ma se adesso fossi a casa andrei a prendere in mano i volumoni della summa Teologia di Tommaso d'Aquino per farla scorrere un po', vedere anche l'indice analitico, a guardare, sono sicuro che della pelle non si parla, dico Tommaso d'Aquino perché è l'equivalente di Mosè Maimonide nel mondo cattolico, va bene. Ma detta così, come l'ho detta finora, sembra quasi che, che, che la pelle sia che la spiritualità sia nemica della pelle, no? Sia, eh, eh, sembra quasi che, che bisogna eh, eh, esaltare tanto la pelle, che bisogna esaltare tanto la corporeità, ecco. Eh. È così? È necessariamente così? Non stiamo forse noi adesso, noi nel nostro mondo adesso, eh, eh, passando l'eccesso opposto? Non stiamo forse noi adesso eh, esaltando così tanto la pelle, l'esteriorità eh, e dimenticando ciò di cui la pelle è messaggio? È una domanda che faccio. È una domanda che faccio. Quello che voglio dire è che per me la pelle anzitutto rimanda a me stesso e io penso che è, è, è la stessa cosa che avviene a voi, la pelle è, è la nostra manifestazione, è la nostra manifestazione più evidente, questa è la prima cosa, la pelle, è, e io penso che esista una pelle fisica, una pelle psichica e una pelle spirituale, Io penso che esista, che cosa intendo per pelle? Intendo un confine, appunto il confine, la pelle, il confine, certo il confine. È, è giusto che ci siano confini? Dico eticamente parlando, ma, ma, ma, ma la domanda deve essere posta biologicamente, fisicamente parlando. È necessario che ci siano confini? Vedete che sono passato dal giusto al necessario? La risposta è sì. Non ci può essere niente di consistente, di fisico nel mondo che non abbia una pelle, una pelle che lo confina, che lo limita e, e, che lo separa, e che lo separa. La nostra esistenza è sempre anche esistenza e necessariamente separazione. Omnis determinatio negatio. Spinoza. Non puoi avere niente che sia che sia, non puoi avere niente che sia che al contempo non sia. Appena tu dici microfono non dici più asta, appena tu dici sedia non dici più tavolo, appena tu dici eccetera, appena tu dici io non dici più tu. E questa dimensione che determina separando, afferma negando, si può interpretare in diversi modi. Ma è necessaria, è, è, è necessaria perché ci sia il fenomeno, capite? Perché ci sia un ente, perché ci sia qualcosa di determinato, un quid. Perché ci sia un quid ci deve essere necessariamente un, un, una cosa che, che è diversa da questo quest oggetto. Eh, e questo vale per la dimensione fisica, vale per la dimensione psichica e vale per la dimensione spirituale. La dimensione fisica la capiamo da noi, Pensiamo: eh, provate a nominarmi qualche cosa che non abbia un confine di, fisicamente a partire dalle nostre cellule, membrana, citoplasma, nucleo e anche il nucleo è diviso dal citoplasma a suo modo anche il nucleo ha una membranina che lo divide dal citoplasma altrimenti non sarebbe nucleo e poi la cellula a sua volta si separa e eh, quindi la membrana, eh, la, la membrana è la pelle cellulare. Ma l'albero, non, non esiste, l'albero, le, le foglie, la dimensione cellulare, non ci sono cellule cellulari, ce, ce, scusate, cellule vegetali, certo che sì. Quindi non esiste niente di fisico, di biologico, che non abbia una, una pelle. Forse anche quel sasso, quel sasso che, che, che è lì, nel, che voi vedete, che anche quello a suo modo ha una pelle, che, lo fa, che è un confine, qui comincia e qui finisce questo sasso. Ricordo da bambino una volta mio nonno Vito, che si chiamava Vito, mio nonno, io per quello mi chiamo Vito, secondo l'origine meridionale, eh, antichissima, che risale all'antica Grecia. Aristotele aveva il padre che si chiamava Nicomaco e, e, e, e, e, e quindi scrive l'etica Nicomaco il, al figlio. Bellissima tradizione di... Mi di... ricordo mio nonno una volta mi portò a Trapani. Eh, i miei genitori erano della provincia di Trapani eh, nella punta e c'era una non so se c'è ancora e c'era un cartello qui comincia e qui finisce l'Italia la pelle il confine la pelle quindi tutto ciò che è fisico anche anche l'Italia anche l'Europa anche, anche il Piemonte anche Torino al cartello comincia Torino poi finisce Torino poi c'è un'altra cosa e, ed è assolutamente necessario che ci siano i confini perché ci siano gli enti e che ci, siano, che ci siano la pelle perché ci siano i viventi senza confini non ci sono territori non ci sono sapori non ci sono e senza, e, e, e senza come si dice e, e senza pelle membrane senza eh, delimitazioni fisiche non ci sono i viventi però Ah, e questo vale per la psiche anche, vale per la psiche, anche la psiche ha bisogno di confini, ha bisogno di distanza, se io fossi troppo vicino ad Armando adesso, troppo vicino, ci sarebbe disagio tra me e lui, perché siamo amici, c'è cioè una, una dimensione di vicinanza, ma non c'è intimità. Lui non avrebbe problemi se sua moglie, fosse, se le sue figlie fossero vicine a lui, no? ma se io mi avvicino troppo, però è un'esperienza di tutti noi, a un certo punto uno dice no, perché abbiamo uno spazio, adesso non ricordo quant'è, è stato calcolato, mi pare 0,50 cm, qualcosa del genere, per cui c'è uno spazio, uno spazio aereo, va bene, uno spazio aereo, acque, acque territoriali, anche noi abbiamo uno spazio aereo, acque territoriali, fino a qui ci sono io, se ti avvicini troppo non va bene se non ti conosco se ti conosco ti puoi avvicinare ancora di più se poi se mi sei intimo allora, allora va bene allora ci diamo la mano allora andiamo a letto insieme ci facciamo le carezze allora sì se no no distanza perché io sono io e tu sei tu e c'è una c'è una, una differenza questo che vale a livello fisico vale, vale a livello psichico e vale a livello spirituale finisco dicendo che tutto questo naturalmente lo dico perché sto parlando della pelle, che è la frontiera. Se stessi parlando del cuore accentuerei altre cose, ovviamente. Ma la pelle è la frontiera, è il confine e quello che ho voluto dire è che la frontiera, il confine è necessario. Ma naturalmente, finisco davvero, così come, la, così come la, è, è necessario politicamente, eticamente, spiritualmente, psichicamente, è necessario. Noi siamo anche i nostri confini. E il fatto anche pedagogico di non avere confini, di far crescere i ragazzi, per esempio, senza limiti e senza confini, in modo sconfinato, non avere limiti, non avere no, che dicono qui non puoi andare, qui ti devi fermare, non... <ride> Ecco. Dico i ragazzi, ma dico anche noi, c'è un confine, c'è qualcosa che ci ferma, che ci delimita? Il nostro ego, di fronte al quale il nostro ego si ferma, si ferma e dice c'è una, una, una dimensione altra che devo rispettare. Ecco, questo è il senso del limite, questa è la pelle, il senso del limite. E io ho fatto tutto l'intervento su questa dimensione, ma concludo dicendo che naturalmente la cellula ha la membrana, ma la membrana della cellula è permeabile. È permeabile se non fosse permeabile se fosse chiusa in se stessa all'insegno di, di, di un ego di un'identità che si estremizza e diventa ego egoismo sarebbe la morte della cellula sarebbe la morte poi alla fine alla lunga dell'organismo perché noi siamo le nostre relazioni noi delimitati, noi, con un confine, con un io, con un ego, noi siamo le nostre relazioni, noi siamo sistema aperto. Allora io in primis vorrei ringraziare Vito per le cose belle che ha detto sul tema la pelle, <ride> anche perché eh, qualcuno ci ha detto eh beh, noi è giusto che facciate la pelle finalmente avete, avete 18 anni potete guardare i porno <ride> così l'avevano capito <ride> poi in realtà insomma noi avevamo altre, altre ambizioni um, Vito ha parlato di confine e di, e di separazione eh, e di questo spazio che ci delimita eh, che può essere di agio o di disagio mm, beh io sono tornato a essere papà da un mese e devo dire che parlando, trattando il tema della pelle, ragionandoci su, eh, mi ha affascinato molto vedere eh, mia figlia piccola, insomma la neonata, nel rapporto che ha col suo corpo, di cui ha una coscienza assolutamente rudimentale e quindi è davvero in uno stato fusionale con, eh, con la mamma, no? non c'è ancora questa separazione. Ed è bello però che sono le, la pelle della mamma, le carezze della mamma, cioè qualcosa che lei ancora non distingue come l'altro da sé, e però sono quelle stesse carezze quelle, quello stesso contatto che l'aiuterà nel tempo a, a prendere coscienza delle proprie coordinate e quindi a passare da uno stato fusionale a uno stato di, di separazione però sarebbe bello mantenere il ricordo della possibilità anche di uno stato fusionale e c'è il titolo di un tuo libro che forse adesso non si trova più che era un bel augurio <ride> che su queste cose parecchio da dire, non ardo dal desiderio di diventare uomo finché posso essere anche donna, bambino, animale o cosa. Ecco, che mi sembra tra l'altro di una buona tensione anche rispetto a quello che ha raccontato, che ci ha detto Vito. Si trova, questo libro si trova, le persone che non hanno comprato lo hanno cominciato a leggere, hanno detto che roba è, lo stanno rimettendo su Amazon e lo vendono alla metà, perché è, è un libro che veramente eh, va, va oltre il suo significato, il mio significato e il significato di chi lo legge. Io li chiamo libri post mortem, quando sarò morto questo sarà un libro di un valore inestimabile, adesso da vivo no dei traduttori di Joyce eh, con i quali abbiamo avuto rapporti sul Fine Gasway hanno detto che è il libro che vorrebbero tradurre per poterlo fare più fine gasuenamente italiano. Quindi per quello io sono, è fin troppo però, sono molto felice che abbiano abbinato un'illegibilità un totale mia a un'illegibilità di Joyce. L'hanno fatto loro, non l'ho fatto io. Joyce non l'avrebbe mai fatto. Eh, io... Voglio partire con quanta pelle non usiamo perché non la diamo. In cute timore. Vuole dire in cute nella pelle c'è timore. La parola cute ci racconta che dentro c'è la paura. Io la pelle la vivo come una difesa che non amo. La pelle è una tutela. Eh, credo che essere senza pelle possa essere significativo per una forma di confusione, che può essere confusione ma può essere fusione. Faccio molta fatica a rapportarmi, e lo feci in un quadro che ho fatto tempo fa, Fine del Corpo. Fine del Corpo la gente crede che uno muoia, o ci sia un confine. Fine del corpo vuol dire che finisce il mio e comincia il tuo. Questo fisicamente è poco dimostrabile o addirittura poco auspicabile. Se restiamo sulla condizione fisica, chimica eh, e, e scientifica, i confini sono necessari, l'ho ampiamente e dettagliatamente spiegato Mancuso, e sono eh, necessari. Quello che io sto notando in questo momento storico è una necessità di essere l'altro. Se io scrivo io sono, io sono dimostra che io sono e sono io, virgola, te. Io sono te. Io sono te arriva con manifesta indimostrabilità manifesta indemostrabilità che è raccontata da chi prova un dolore e dice agli altri tu non puoi capire nella mia pelle io lo provo sulla mia pelle io sono stanco vivo di sentire che questa gente dice lo sento sulla mia pelle è sulla mia pelle come se la pelle fosse solo sua e io credo che sia la pelle del mondo è una pelle di una condizione sovrumana, non umana, che ora necessita di essere condivisa e di essere comune. La mia libertà finisce quando comincia la tua, è come dire, la mia macchina finisce quando comincia la tua, vuol dire che mi hai tamponato benissimo, e questo va benissimo. Ma io credo in quella confusione importante che alle volte fa parte anche della genialità, perché l'ego senza limiti può portare alla follia, al disordine, al diseducare, al, al non educare le persone con il no, perfetto, a non educare le persone con il confine, che io definirei linea di non fine. Se ancora qualcuno crede che io giochi con le parole e non siano loro, a cercare un linguaggio estremo ormai finite, distrutte, disabituate, stuprate, ammalate da noi, però hanno una loro forza, una loro identità ancora creante creativa, ci dicono appunto linea di non fine. Allora io devo essere empatico. Ma l'empatia, l'empatia la vedete, l'empatia che fa? Che fa l'empatia? con le donne iraniane, che fa l'empatia, fa le piazze, bene, benissimo, dell'Iran, c'è cioè una ragazza che ha un bellissimo slogan sull'Iran e dopo se lo fa vedere sono molto felice, mi hanno detto parlane, parlatene, che dice appunto... Stanno scatenando l'iran di Dio, stanno scatenando l'iran, dell'iran, dentro c'è la parola delirare. Che cosa c'è di empatico, l'empatia? io provo qualcosa per te che sei povero ma non posso fare niente di più perché io sono benestante sono vestito e sono lavato tu sei povero sei in un angolo e non sei lavato allora dico è possibile auspicare immaginare e dopo parliamo di utopia che è un tema che mi interessa molto senza la quale utopia credo che leonardo da vinci non avrebbe costruito macchine volanti non avrebbe costruito nulla senza utopia poi con la scienza con con la tecnica, con la chimica, con la fisica, con la geometria, ma l'utopia è un qualche cosa di fondante. A me piace dire spesso teoria della relatività. Einstein è pratica dell'assoluto. La teoria della relatività, per me, intesa per me, significa appunto che tu, uomo, sei solo tu, gli altri sono gli altri. Ci può essere empatia, ci può essere donazione, ci può essere avvicinamento. Ma non ci sarà mai unione, soprattutto se non li conosci. Questo è il grande eh, problema. Allora uno dice, fa l'amore con la persona che conosce alle volte può essere meraviglioso fare l'amore con le la persone che non conosci se lui ha voglia, o lei hanno voglia di fare l'amore con te e non lo conosci ma è un estremo, quello che mi piace è abbracciare le persone che non conosco non abbracciare le persone che conosco è molto facile volere bene alle persone che conosciamo le conosciamo, alle volte conosciutele, secondo me non gli si dovrebbe volere neanche più bene perché le abbiamo conosciute io ti conosco, ti ho visto sei di famiglia Vogliamo parlare delle persone conosciute di famiglia che uccidono le ragazze? Noi vogliamo parlare, è importante. Quelli sono di famiglia, è uno conosciuto, che ti ha abbracciato, che ti ha baciato. Allora a me interessa andare a lavorare su una condizione estrema, su una condizione altra, che è la condizione del uscire da sé, sono fuori di me, non sto più nella pelle. Non sto più nella pelle, non è solo un desiderio, non sto più nella pelle perché sono stufo di essere soltanto quello che sono, perché la mia, il mio interno della pelle, cioè la pelle, cioè senza pelle, io ho la possibilità di recepire sulla mia non pelle, che è impermeabile, anche se fa, fa uscire, ma non fa entrare, anche se la pelle respira. Ma è importantissimo per me che ci sia uno lo scalpo, lo scalpo, scalpitare, ed è impellente, dentro c'è la parola pelle, è impellente che io faccia lo scalpo, che io mi scuoi, scuoiare, togliermi questa parte dura, callosa, che mi difende che mi contraddistingue che arriva fino al colore perché poi c'è il colore nella pelle ovviamente rosa, gialla, nera quindi il tema della pelle non sta più nel razzismo il, il, il, il razzismo non sta più nel, nella pelle nel senso che vuole cambiare condizione addirittura io penso che i bianchi e i neri sia una lotta tra famiglie i bianchi e i neri, pensiamo sempre che sia un colore magari i rossi e i verdi litigano come i bianchi e i neri non è detto, non è assolutamente detto se fosse un tema anagrafico il tema del razzismo ma non lo è allora il mio desiderio da artista da scrittore da essere umano o sovrumano e qui apro una piccola parentesi è quello di uscire da me una buona volta da me uomo da me padre da me figlio da me zio per diventare padre di qualcun altro, zio di qualcun altro, donna, bambino, ringrazio Armando, donna, bambino, animale cosa? co, non voglio, com'era il titolo? Scusa, io li scrivo ma non li leggo, il titolo era? Non ardo dal desiderio di diventare uomo finché possa essere anche donna, bambino, animale o cosa? Addirittura questo sasso. Credendo addirittura nella reincarnazione, per me poi il, il tema è ancora più semplice, nel senso che già in questa vita si avverte, noi avvertiamo sempre il dolore, avver, avver, avverto un dolore, lo avverti, io avverto, avvertitemi del vostro dolore, ditemelo, io voglio spingermi oltre un certo confine, che può rasentare la pazienza, la può rasentare. L'altra domanda che mi faccio però, che tipo di pazzia? La 1 o la 2? Questa è la passia 2. Poi c'è la passia 1, di quello che va a letto tranquillo guardando in televisione un bambino che annega o il genitore che lo stringe e piange. Quella è una forma di pazzia, perché dici cosa ci posso fare, perché è ovvio quando picchiano dei migranti o quando e la nave va giù e ci sarà il 3 di ottobre l'anniversario di 300 morti in mare, queste sono le follie dell'essere umano, una forma di follia razionale dove non c'è genialità alcuna, dove non c'è una forma d'arte e dove non c'è una forma di... ma c'è un confine netto, nettissimo, che dice tu in questo porto non ci entri, tu fuori, e il confine lì c'è, e come se c'è? E deve dividere il male dal bene, deve dividere i poveri da quelli meno poveri, deve dividere socialmente, spiritualmente, tutto dividi, statene a largo, statene via. I ponti uniscono, no? Il ponte 18 però è caduto, è caduto perché qualcuno non ha capolavorato, perché qualcuno non, ha fatto, non si è messo nei panni dei futuri morti sapeva che non, non gestendo quella strada in quel modo forse sarebbe potuta cadere quella è una mancanza eh, quella è una forte pelle e quindi non è una mancanza di pelle è un, è un eccesso di pelle ha detto tanto a me non mi tocca sentite toccare pelle non mi tocca cosa ci tocca? cosa ci tocca? finché abbiamo la pelle che ci aiuta a sentire ci tocca ma il problema è che ci tocca fare ci tocca cambiare ci tocca uscire da noi quello che noi crediamo sempre fuori di testa viene considerato fuori di testa, alle volte è una nascita. Guardate, in tante sale eh, parto, una persona fuori di testa è un bambino che sta nascendo. È fuori con la testa, fuori di testa. È una forma di follia? Allora qual è? Decidiamo un'altra follia. Una follia che non sia quella di accettare costantemente che ci siano delle persone sotto lecite dello Stato che picchiano e uccidono dei carcerati. Dice, ma cosa vuoi diventare carcerato? Me l'ha detto tante volte Manconi, me l'hanno detto tante volte altri. Tanto vai pure nelle carceri, andiamoci pure, tanto tu tornerai sempre a casa tua. Ecco, questo è il problema, questo è il problema. La pelle non sono i muri di casa mia, assolutamente no. La pelle sono i muri di quel carcere lì, la mia pelle. E me li porto dietro tutti i giorni. È quella la pelle. È quella la pelle che io voglio non avere addosso. La pelle che di chilometri chilometri di confine tra me e l'Iran. Torino e Iran, quanti chilometri ci saranno? Migliaia. Ma io devo mettermi in condizione di sentire, perché se si toglie la pelle noi abbiamo sotto dei sensori, dei percettori che ci fanno sentire, non col computer, non con, con oggetti di, di, di, di social, eccetera. Una persona a migliaia di chilometri da qua e, e possiamo portarla addosso, portare addosso il loro dolore, ma non il loro dolore, e spingerci, anch'io questo non so dove mi porterà. È una proposta che faccio a me stesso. È un'esasperazione nata da un motivo artistico, antropologico, di grande stanchezza vitale. Non riesco più assolutamente, quando mi taglio o mi ferisco, a dire adesso devo chiudere la mia pelle. In quel momento quel taglio è il taglio di una persona a 10 km da me, a 20 km da me. Immediatamente. O quando batto la testa, un colpo su una, una trave, siccome io ho delle travi in casa abbastanza basse, immediatamente mi si illumina una condizione ed è un colpo in testa, essere colpiti in una barca, in una prigione, in una casa, da un padre. Col perché, sei, perché sei condizionato e dammi tuoi tempi, non voglio uscire dai tempi prestabiliti, perché tu sei semplicemente quella persona, ma se ti abitui con questi sensori, che ti fanno tenere quando, quando di notte sbavi sul cuscino e la mattina lo vedi, non devi dire ho sbavato, come nei film dei Simpson. ho sbavato, in quel momento devi pensare alla sbavatura di una persona spastica, alla sbavatura di una persona che è in condizioni eh, difficili, que devi metterti in contatto. Con queste persone, e questo lo fai se non hai la pelle, e questo lo fai in una, in una condizione estrema, indimostrabile, scientificamente indimostrabile, anche se molti dimostrano che tramite la meditazione, tramite la preghiera, non dico che si guariscano persone, ma ci si mette in contatto con queste persone, ma si parla con queste persone, si avvicini a queste persone, lo fanno suore di clausure che operano nel loro silenzio e nel loro nulla apparente, in grande dimensione di movimento. Allora per me la pelle ha questo grosso, grosso problema, che non può restare una condizione sine qua non, ma deve diventare un qualche cosa che, si, che ci trasforma, non che si trasforma. È per me impellente, lo ribadisco. Lo spazio aereo, diceva giustamente Vito, è confinato dagli uomini confinato, per forza, dagli uomini, ma lo spazio aereo non è confinato da niente, il mare è confinato dagli uomini, ma non, ma non, ma non, ma non da, dalla natura, dal mare, assolutamente no. I confini sono delimitati dagli uomini, non c'è nessun confine tra la Libia e l'Italia se noi togliamo il mare. Potremmo scendere giù e ci vai a piedi. Quindi tutto confina con tutto. E questo vale per me nella condizione assoluta dell'essere umano. Non posso e chiudo pensare quando una persona mi dice ho un tumore e dico, per fortuna reazione, io non ce l'ho. Io devo pensare, ah, hai un tumore, abbia... quel tumore ha un uomo, non quell'uomo ha un tumore. E l'uomo, sono anch'io quell'uomo lì. E appena vedo una persona pelata, devo mettermi in comunicazione estrema, anche se quel pelato è semplicemente senza capelli e non ha nient'altro, di una persona che li ha persi. Devo sentire questo mestiere, questa opera, per me è richiesta all'uomo, in questo momento soprattutto dove si fanno marce per la pace, pochi ultimamente non le vuole più nessuno. Dove si fanno marce per i migranti, sempre meno. Dove si fanno marce per le donne iraniane per qui? Allora c'è più potenza, c'è più forza perché le donne hanno una potenza che l'uomo non ha, anche se l'uomo dovrebbe intervenire anche in queste manifestazioni e in questi momenti, che non è certamente un tema soltanto femminile. Però sei lei, scrivi, scrivi gli articoli sui giornali, vai, vai nelle scuole, benissimo. Io preferisco andare nelle scuole a spiegare che comunque tu non sei solo quel compagno di banco di quello, tu sei anche quel compagno di banco se proprio abbiamo paura. Almeno sei anche. Non dico solo. Allora Alessandro ha, ha, ha usato, ha toccato tantissimi punti che sarebbe interessante sviluppare, ha detto alcune parole che a, a me interessano particolarmente perché si legano un po' al vocabolario che, che avevamo in mente rispetto alla, alla pelle, che è anche egoismo, paura, hai parlato di queste cose, hai, hai detto in sostanza che se siamo uomini nulla di umano ci è alieno, che è, arriva dalla... Da una grande tradizione. A meno che non siamo solo uomini, che se siamo uom solo uomini... Mm, se siamo sovrumani... è meglio essere uomini soli che solo che uomini. uomini. Come dicevano i Puh. Mm. <ride> Adesso, a parte insomma aver citato i Puh, e questo mi fa anche poi venire in mente il desiderio alla fine di far cantare a Vito comunque quella canzone, perché so che tutti... Speravate che a un certo punto intonasse, quindi glielo chiederemo, ma in realtà io ora non ti pongo una domanda precisa, perché ho visto che tu apprendevi molti appunti, quindi immagino che ci siano molte questioni che vuoi approfondire rispetto a quanto Alessandro ha detto. È, è emerso per ora mi sembra una... c'è di fondo un'identità di vedute sicuramente, con un'idea dell'umano molto alta, eh, forse rispetto al, all'essere confinati o sconfinati avete ancora una prospettiva invece che, che è interessante approfondire perché partite da due prospettive no, non simili ma direi contigue sì ho preso qualche parola per esempio quando Alessandro tu dicevi abbracciare bisogna abbracciare chi non conosci e chi abbracci quando abbracci chi non conosci? non lo conosci? chi abbracci? ehm in realtà il rischio è di abbracciare se stessi, la tua idea, la tua idea di umanità, la tua idea, sì, l'ideale, non la singola persona concreta. Abbraccio vero, secondo me, se non è retorica, eh, suppone lo, la conoscenza, lo sguardo. È un punto di arrivo. All'inizio ci si abbraccia così, ma insomma è superficiale. Nel senso negativo del termine superficiale. Eh, mentre l'abbraccio alla fine è quando abbracci chi conosci, magari magari molto diverso da, da, da te, molto inquietante, che la pensa diversamente. E eh, allora l'abbraccio allora è il risultato di una, di una lavorazione. Beh, questa è la prima cosa, ma la cosa che mi ha, eh, su cui sono, beh, si potrebbe parlare a lungo delle parole, da dove vengono le parole, l'importanza delle parole, come anche hai detto dell'utopia, sono, te sono temi a me molto cari, sia le parole sia l'utopia. Sulle parole mi limito a dire questo. Forse l'unica cosa che ci è rimasta, dico a noi italiani, di questo tempo che ci possa unire. Non vedo altre cose eh, ideali che ci uniscano profondamente, dico, come società, che possano costituire un tessuto connettivo a proposito di pelle e, e farci tornare a essere soci e quindi formare realmente una societas. Eh, sono, siamo pieni di macerie, tante cose che sono, distru sono state distrutte, tanti ideali consumati eh, e, allora, e allora corre ricostruire, dopo tanto pensiero che ha voluto decostruire e distruggere. E per ricostruire è essenziale partire dalle parole. Fa proprio sì, dalle, dalle singole parole, le quali non mentono perché sono molto antiche e trasmettono il significato dell'incontro del, dell tra la mente e la pressione della vita. Questa è una piccola filosofia del linguaggio che io ho elaborato, da dove vengono le parole, anzitutto c'è la pressione, la pressione della vita, che preme su tutti i viventi, animali, vegetali, tutti i viventi, tutti i viventi hanno cicatrici, tutti i viventi hanno subito morsi, tutti i viventi hanno subito... Sì, pressioni, ferite, ferite, siamo feriti, abbiamo bisogno di, di, di, sì, di balsamo per molte ferite, come dirò domattina. E, le, e quindi c'è questa pressione. La pressione eh, crea impressioni, impressioni, quasi come a volte penso alla nostra... Neocorteccia che la vedo così scavata, quasi come se fossero dei canali e penso che questi, eh, questi canali della nostra neocorteccia siano proprio la pressione della vita, a volte più che incide di più e che ferisce di più e che scava di più che non altre, che no, che non altre volte. E quindi la pressione della vita crea impressioni profonde, pro emozioni, emozioni, paure. Anche gioie, anche, anche meraviglie, insomma le impressioni, le emozioni, nel senso, e poi le parole cosa sono quindi? Cosa c'entrano le parole? Per le parole sono le espressioni, delle impressioni che la pressione della vita ha condotto su di noi, su ogni vivente. È capitato poi che a una specie animale tra le tante fosse dato di poter giungere al linguaggio. Sì, il linguaggio mediante le parole perché c'è anche il linguaggio degli animali, anche loro a loro modo parlano ma non parlano secondo le parole. Ecco a noi è capitato 80.000 anni fa, dicono c'eravamo da 200.000 anni come specie, ma dicono, che, eh, dicono i paleoantropologi che il linguaggio in quanto tale, questa cosa che io sto dicendo, eh, il linguaggio, questa cosa che ci unisce in questo momento, siamo uniti da cosa qui adesso? Dal linguaggio. Ecco questa cosa è scaturita 80.000 anni fa. E 10.000, 20.000, 15.000 anni fa la scrittura, questi suoni sono diventati fonemi, anzi no, fonemi le erano già, sono diventati lettere, alfabeto, o, o, o geroglifici, immagini. E quindi la parola, ogni parola, nella misura in cui è antica, è... è, è, è trasmette proprio l'impatto originario tra, eh, tra la vita e la mente, tra la, vita e tra, la, sì, tra la vita nel senso la natura e la mente umana. E quindi certo bisogna indagare le parole, ripulirle, averne rispetto, curare il proprio linguaggio. A, a, a, a, per certi aspetti anche il nostro linguaggio è una pelle. Anche il nostro linguaggio, proprio il linguaggio pubblico che stiamo parlando, è una maniera psichica, è la pelle psichica. Eh, c'è un linguaggio aperto e c'è un linguaggio chiuso e c'è un linguaggio, un modo di ascoltare accogliente e c'è un modo di ascoltare non accogliente, c'è un modo di parlare accogliente, c'è un modo di parlare imponente. E eh, va bene. questo solo. Poi l'utopia, hai detto dell'utopia, certo io sono d'accordissimo, senza utopia, senza speranza l'essere umano non può procedere, senza speranza non possiamo andare. Ma non lo dico io, eh, lo diceva Kant nella critica della ragion pura, c'è una pagina fondamentale, la cito chissà quante volte, B833, B è la seconda edizione, anno 1787, 800... 833 è la pagina della... che dice così, che ci sono tre domande in cui tutto il mio lavoro si racchiude tutto il mio pensiero primo che cosa posso sapere secondo che cosa devo fare tre che cosa posso sperare anzi che cosa mi è lecito sperare per essere più corretti perché il verbo che usa è proprio il potere nel senso di avere permesso che noi in italiano abbiamo potere e, e, e non abbiamo questa differenza che invece i tedeschi e anche gli inglesi hanno can may, oppure können dürfen ecco qui ho usato dürfen ho usato proprio che cosa mi è concesso che cosa sono autorizzato a sperare perché uno non può sperare quello che è. se, se, non, se il tuo sperare non è in armonia con il punto 1 con che cosa posso sapere il tuo sperare è vano devi mettere in armonia la tua speranza la tua utopia la tua utopia la devi mettere in armonia con il punto 1 perché se no è vano, non ti è lecito. Uno non può sperare che adesso siamo in questa situazione, arriveranno gli UFO da Marte, arriverà un'astronave e finalmente ci darà il governo che meritiamo. Non ti è lecito sperarlo, da essere ragionevole e pensante. E eh va bene, però... però e però all'interno del pensiero, del punto 1 e del punto 2, cioè il punto 1 è la conoscenza, secondo l'etica, e poi devi, devi elaborare un'utopia, una speranza, se no non sei eh, secondo Kant eh, e anche secondo me. Ma non tutti devono essere d'accordo, ma insomma non onori la tua natura di essere pensante, perché pensare non vuol dire solo registrare, non è un atto notarile, se fosse così il pensiero non avrebbe mai prodotto eh, immaginazione, non avrebbe mai prodotto storia, non avrebbe mai fatto camminare, e il pensiero non, non registra semplicemente ciò che c'è, ma immagina ragionevolmente quello che potrebbe esserci e che dovrebbe esserci, quindi l'utopia. Poi hai detto di uscire. Uscire, uscire da sé. Anche qui, qui sono d'accordo. Sì, dobbiamo uscire. Dobbiamo uscire da noi. Dobbiamo entrare dentro di noi e dobbiamo uscire. Non ha senso uscire se non entri prima dentro di te. No, li foras ire. Scusate se mi viene il latino, ma eh, ho fatto teologia, eh, quindi mi viene così e poi lo dico in italiano: no, li forasire in te ipsum redi in interiore omine habitat veritas questo è il dovere vera religione agostino 39 72 che dice appunto non uscire fuori di te rientra in te stesso perché la verità abita nell'uomo interiore allora se noi dobbiamo uscire da noi ma se questo uscire non, non, è, non è preceduto è fondato sull'ingresso nella nostra interiorità, sul raccoglimento sul raccoglimento che, che Seneca consigliava Lucilio che il Buddha consigliava, tutti i grandi maestri spirituali quella sp spiritualità, Torino spiritualità, questa è la BC della spiritualità, se non c'è raccoglimento, poi lo puoi chiamare meditazione, lo puoi chiamare preghiera lo puoi chiamare silenzio, chiamalo come ti pare se non c'è questo, l'uscita è vana è vana, non... O perlomeno non è qualcosa che attiene alla spiritualità, può essere politica, può essere, può essere eh, sì, spettacolo, può essere, ma, ma, ma è vera e genera abbracci veri, veri, incontri veri, quando quell'uscita è preceduta da un ingresso dentro di te. Scusa, Vito, no vai pure avanti. Hai detto spettacolo e politica, perché li unisci? Che cosa vuol dire? Scusa se ti interrompo, ma Alessandro, dopo questa campagna elettorale penso che la risposta sia: e in generale, guarda, è, è comunque è, è, è l'audience. Io non intendo gli, spett gli altri spettacoli, i grandi spettacoli teatrali, non intendo appunto quello che avviene qua, non intendo i, non intendo i grandi film, intendo lo spettacolo che va per la maggiore, quello, insomma intendo quello che, che è quantitativo, così come la nostra politica si gioca su una dimensione quantitativa. E io sempre meno sopporto il suffragio universale scusatemi ma è una mia malattia ma così come guidare così come guidare richiede una patente possono guidare tutti sì a patto che possono votare tutti sì senza nessun patto ecco secondo me ma non lo dico dopo queste elezioni ma lo dico in generale, in generale, ecco, eh, occorrerebbe che la politica sia meno spettacolo e che gli anche gli spettacoli forse fossero, siano meno politici, ma era... però voglio tornare al discorso eh, principale e eh, eh, quindi entrare dentro di noi, questo raccoglimento, per me questa è la base, come ho detto, e poi c'è l'uscita, certo, per spendersi qualcosa, per qualcosa di più importante, perché se no l'ego diventa egoista, Ipertrofico, diventa, diventa autoreferenziale, è, è narcisista, e tutte queste cose che sappiamo ed è una cosa triste, ultimamente è triste eh, vedere le persone che ingrassano psichicamente e spiritualmente, e poi esplodono e non conoscono nient'altro che il loro sé. È triste, è anche comico, grottesco. Non siamo qui per, secondo me, per onorare noi stessi, insomma, ma siamo qui per entrare dentro di noi e uscire. E uscire e andare incontro al mondo che è molto più grande, agli altri che sono molto più importanti alla, alla, per conoscere, per agire bene. Le domande kantiane, insomma, questa cosa. Questo, secondo me, è molto importante. E naturalmente l'entrata e l'uscita, l'entrata e l'uscita non sono movimenti che uno fa una volta, no, è tutto un, un circolo. Esco, esco, mi dono, abbraccio, abbraccio anche chi non conosco, abbraccio, incontro e, e poi però rientro, mi raccolgo, sto in silenzio, eh, medito, prego se ho un Dio con cui pregare, un santo a cui pregare, ma posso anche pregare, guardate, si può anche pregare così, come diceva Montale quando eh, eh, della mo la, la moglie morta e il prete che arriva pregava, sì, pregava Sant'Antonio, per far ritrovare qualche oggetto smarrito è sufficiente, disse il prete, questa montale, satura, Segna due. Ecco, esiste, perché pregare vuol dire essere precari, sentirsi precari, precari, sentirsi mm, al cospetto di, di, di qualcosa di più importante, e io penso, però devi sentirti tu, al cospetto di qualcosa di più importante è questa quest azione che è l'azione del cuore che, si, che è sistole e diastole che è l'azione dei polmoni ispirazione e ispirazione chiusura e apertura entrata e uscita ecco questo è secondo me il per essere cosa e chiudo la mia per essere cosa io entro e esco per essere cosa per essere la mia pelle per essere me per essere qualcosa di diverso da me e qui, qui uno dice tu che cosa vuoi fare? Il mondo comunque non lo salvi, puoi fare tutto quello che vuoi, puoi, puoi, puoi come dire dalla mattina alla sera, dalla sera alla mattina continuamente, ma il dolore del mondo, l'ingiustizia del mondo è sempre più grande di quello che tu potrai fare, è sempre più grande. Anzi non solo, se non prendi distanza a volte da questo dolore del mondo, il dolore del mondo ti può schiacciare. E io conosco persone che sono, che sono schiacciate, non so, faccio un nome solo che molti di voi ricorderanno, Alexander Langer, che si uccise. Ma altri si sono tolti la vita per, questa, per questo senso di un'ingiustizia profonda contro cui non puoi fare niente e, senti, e, senti, e, e pensi a chi sta morendo in questo momento, a chi sta morendo nel mare, ma non solo, se poi ti allarghi e cominci a immedesimarti anche negli animali, perché uno potrebbe dire ma perché, scusate, ci dobbiamo preoccupare semplicemente solo di noi esseri umani, perché? Sulla base di cosa? vogliamo essere onesti fino in fondo con la vita il rispetto per la vita per tutti e allora, e allora cominciamo ad abbracciare anche le altre forme animali e allora, in questo, e allora diventi pazzo perché in questo momento pensi ai macelli, in questo momento pensi agli allevamenti intensivi ma poi non solo, vai avanti e pensi al mare, al mare, gli oceani, non ci sono esseri umani negli oceani, insomma no, non ancora e cosa avviene in questo momento negli esseri umani? Pisces, maiores, manducant, pisces, minores E sarà così, è stato così, nei secoli dei, dei, dei, è stato così fin dall'inizio, sarà così nei secoli dei secoli Amen. La vita si nutre di vita. È giusto che la vita per nutrirsi faccia sangue? È giusto? È giusto che il sangue mio sia prodotto da altro sangue? È giusto? è qualcosa, è qualcosa? Cioè uno, uno perde, la, per, perde il bene dell'intelletto se non ha un confine, se non ha una pelle se non si chiude in alcuni momenti è egoismo o è salvaguardia di sé è il tentativo di sopravvivere in un mondo che non ho inventato io non ha inventato nessuno perché è così perché la vita si nutre di vita perché la vita non si può attaccare a qualche fonte di energia rinnovabile come le piante Beh, le piante sono le uniche forme di vita che non si infatti Simone veil diceva vorrei essere una pianta vorrei essere un albero e tutti voi sapete come è morta Simone veil decreazione si è lasciato morire non mangiava più Quindi voglio dire, que, que, que, sto facendo l'elogio dell'ignoranza? No, perché io sono cosciente di queste cose, sto facendo l'elogio del limite se volete, del limite anche del dolore, de, cioè, un dolore sconfinato, io non posso sopportare, portare su di me tutto il dolore del mondo, ma neanche Gesù ci è riuscito perché tanto dopo è venuto, è morto, forse è risorto e tutto è cambiato qualcosa, è cambiato qualcosa. E allora arrivo io, cambio qualcosa? Sì, notevolmente, a poco, a poco, forse un'evoluzione spirituale c'è, io ci credo, io ci credo, che rispetto ai tempi antichi, i tempi moderni, sono spiritualmente più ricchi, che ci sia più rispetto per la vita, che ci sia meno violenza che i confini, gli stati, le organizzazioni, il pacifismo giuridico, di cui parlava un grandissimo torinese Norberto Bobbio, pacifismo giuridico, l'unico vero pacifismo che gli esseri umani possono ottenere, quello che viene attraver attraverso il diritto, non verrà attraverso le armi, disarmo, armamenti, non verrà attraverso le prediche, verrà attraverso l'istituto giuridico, la, la lenta maturazione del diritto. E Infatti prima c'erano le guerre, la nostra, la nostra Italia era attraversata da conflitti, da guerre, il Ducato di Milano contro la Serenissima di Venezia, il Regno delle Due Sardegne contro il Regno delle Due Sicilie, cioè sto inventando perché il Regno delle Due Sardegne non c'è mai stato. Adesso non, non, si, non si fa più la guerra, almeno per il momento in Italia e anche in Europa, la Francia e l'Inghilterra. Non c'è la guerra in Italia. Alessandro poi tu parli e mi dirai così mi pare di no mi pare che noi possiamo andare in giro a Torino eh, dove abitiamo tu e io a Bologna e non, ci, e non ci sono bombe. E non ci sono coscritti obbligatori, non ci sono. No, no, in Italia non c'è la guerra. Io sono convinto di questo. Che poi esista una situazione che noi sappiamo eh, riportare a un conflitto per cui noi indirettamente partecipiamo e così via, questo va bene. Ma eh, la, guerra, la guerra, quella se per guerra intendiamo quella cosa eh, che, che tutti hanno in mente parlando, prima guerra mondiale, seconda guerra mondiale, guerra dei trent'anni, guerra di cent'anni. No, questa guerra non c'è. Ancora, per fortuna, grazie al pacifismo giuridico. No, beh, io adesso voglio concludere dicendo che tutto questo, eh, tutto questo entrare e uscire, a che cosa lo finalizziamo? Questa è la domanda. Io sono convinto che noi non possiamo pensare la nostra esistenza ultimamente in funzione dei problemi degli altri perché noi i problemi degli altri nel senso di questo grande abisso di dolore non li risolveremo mai possiamo aiutare qualcuno certo ma la partita vera si gioca in interiore omine questo l'unico vero pezzo di mondo che noi possiamo sanificare salvare Purificare, rendere, rendere pulito, trasparente come un cristallo attraversato dalla luce, è la nostra interiorità. È lì che si. È. Questo non significa solipsismo, non significa intimismo, non significa racchiudersi, l'ho detto, uscire, impegnarsi. Ma la finalità ultima di tutto questo, secondo me, è l'uomo interiore, nel senso dell'essere umano interiore, l'uomo, nel senso latino, ovviamente, non il maschio che in latino si dice. Mas maris, maschio si dice mas maris, no, dicevo omo, quindi l'essere umano, questo è la finalità, è, è, è, è, è, è, è, qui, è qui che si gioca la partita ed è per questo che secondo me ha senso, e concludo davvero l'ultima parola che dico, ha senso parlare di spiritualità. Questo è perché, se viene meno, questo, questo il senso di una cosa che si chiama spiritualità è esattamente lavorare sulla propria, sul proprio spirito. Questa è la dimensione ulteriore, decisiva, la partita decisiva. Io penso che eh, non sapendo nulla di Kant, non sapendo nulla di Sant'Agostino, non sapendo nulla di Bobbio, non avendo letto e non essendo uno studioso, come Vito si, si possa arrivare anche a concepire l'inconcepibile senza dover per questo rispondere a un percorso che è stato fatto fino ad ora. La guerra c'è sempre stata. Bene, da oggi qualcuno deve far sì che la guerra smetta di esserci e il fatto di poter dire soltanto tanto io non posso farci niente è il risultato di una politica che fino adesso ha portato al niente perché tanto non ci posso fare niente perché il medico eh, cura quella persona lì cura quella persona lì importantissima la spiritualità ma la spiritualità fine a se stessa, che io adoro la parola spiritualità ma il senso della spiritualità poi va serve come trampolino per andare oltre e l'egoismo essere egocentrici non è usare la spiritualità per arrivare all'altro e risolvere il mondo e togliere il dolore ma cominciare a Pezzi, pezzettini, iniziare e a formare quel mare. Un abbraccio con una persona estranea. Ti, ti invito a farlo. Magari l'avrai fatto quando sei andato nelle carceri. Io, quando abbraccio 30 carcerati, esco che io li conosco meglio di prima. Ma non col mio ego, caro Vito, con semplicemente il nostro spirito. Perché lì c'è uno scambio di spirito. Non il mio, non il loro, ma l'unione in quel momento. E non so chi sono e non c'è colpa che mi li faccia differire. Assolutamente. Quando abbraccio un lockdown syndrome o abbraccio una persona che ha la SLA e non conosci, in quel momento impari la sua storia. Non so cosa dica Kant, non so cosa dica Bobbio, non so cosa dica Di Agostino. Eh, Di Agostino che si è messo sia a studiare... Sia a studiare la geografia che a fare il santo. Ma che cosa significa oltrepassare i limiti dei quali non ci possiamo più accontentare? La storia mi ha sfinito, non ne posso più di questa politica. Ecco perché devo diventare io ministro di me stesso, essendo spiritualmente preparato. Ma c'è bisogno di un qualcos'altro, un salto quantico che so che tu non ami e non ti interessa perché dici che è degli eletti e di fatto io non ho bisogno di eletti votati ho bisogno di eletti io sto cercando per l'Italia degli eletti non degli, dei candidati dei votati giustamente tu mi dici che ci vuole la grazia di Dio tiriamo su questa antenna per ricevere questa grazia di Dio tiriamola su non recepiamo non stiamo recependo Ognuno sta nelle proprie relazioni, si viene al festival della spiritualità, si fa lezioncina e si va a casa. Si presenta il libro, si fa la lezioncina e si va a casa. Il problema è che la lezione, la relazione, relazione, nasce proprio quando è finita la tua relazione e comincia la relazione con le persone che ti guardano negli occhi e non hai mai conosciuto, e lì c'è uno scambio, e la parola non è fatemelo dire, perché io la uso, ma molto, forse male, la parola non è niente, non è niente, se non c'è un tocco di grazia. Non tutti possono avere questo tocco di grazia. Bene, ci diamo da fare per togliere questa pelle, per cominciare giustamente a trovare un cuore in mezzo a questa pelle, una vibrazione, una frequenza, una luce, Certamente che deve nascere dalla parte, eh, dalla parte interiore, come non mai, Io sono anni, ne parlo negli spettacoli, eccetera, ma non è la stessa condizione. La parola della politica, la parola degli spettacoli. L'arte, non parli mai di arte, Vito, non parli mai di arte. La follia nell'arte, a parte che eh, auguro di suicidarmi prestissimo perché voglio dire che sono a livelli di personaggi elevati, perché hanno raggiunto delle, delle potenze, delle esperienze che devo dire sono per gli altri un continuum della vita, ma veramente un continuum della vita. E ci sono artisti che si sono suicidati, si sono tolti la vita e l'hanno data a noi la loro vita, perché non se la sono tolta, non si muore, non si muore, si passa, si passa a un altro. Questa è la condizione e allora il lavoro energetico è fatto anche di questo non accontentarsi Gino Strada ne ha salvati credo 12 milioni non salvati, curati io non voglio salvare io voglio curare prendersi cura 6 milioni, 12 milioni quelli che sono stati santo aveva un'interiorità porca miseria se aveva un'interiorità guardava in faccia le persone e le sentiva, le toccava vedeva il loro sangue creato dall'uomo perché io credo credo nel sangue quando ti viene una malattia, ma il sangue creato da te che mi spari, non ci credo più. Sono stanco di sentire che comunque bisogna reagire, che bisogna per forza dare più armi, armi, armi. Sono stanco, stanco i sistemi ci sono, se ci fossero degli eletti, ma al potere non ci sono degli eletti, ci sono degli uomini, degli uomini che hanno i loro confini, i loro limiti e che giustamente la sera se vanno a casa e guardano la guerra in televisione, ecco perché, e quello è egotismo, quello non è difesa, quella è paura, quella è vigliaccheria, perché intanto a morire sono gli altri, ma questo non è una forma di difesa e di salvezza. Si può anche non impazzire. Ti ho fatto gli esempi di impazzire e impazzire. Preferisco impazzire per uno sporgimento dal davanzale esistenziale fino a cadere giù, piuttosto che subire questa pazzia quotidiana accettativa o di leggere e studiare i giornali e leggere i libri leggiamo pure i libri i libri c'è un bel passaggio tutti dicono c'è un passaggio in quel libro ma quel passaggio è un buco, un varco noi dobbiamo andare di là di là da quel libro continuarlo noi non dire quello che ha detto lui quello che ha detto lui quello che ha detto lui perché quello che ha detto lui non mi serve a niente se io sono ancora fermo dentro di me a cercare soltanto me non niente ma soltanto me devo trovarlo e come la mia parte spirituale ma è proprio da quella dopo puoi uscire troppo facile pensare che fu fuori di testa significa sono fuori di testa prima devi avere delle cose da, che hai pensato delle cose che ti hanno generato delle cose che ti hanno elettrizzato che ti hanno dato luce certo se no cosa te ne vai fuori come dici tu nella politica e negli spettacoli vabbè e, e, e, a parte che ci sono artisti che non avevano apparentemente niente dentro e hanno tirato moltissimo fuori e non so da dove l'abbiano tirato fuori perché si vede che alle volte noi non siamo proprietari di ciò che facciamo e ciò che diciamo noi non siamo proprietari delle parole. Le parole, in questo momento, giustamente tu hai detto che ci rapporta una parola, sei sicuro che ci rapporti la parola in questo momento? Facciamo una prova. possono cercare strade non battute dalla storia, dalla scienza, dalla fisica, dalla chimica, per reinventare completamente l'essere sovrumano. A me dell'umano non mi interessa più niente. Eh, forse qui la differenza, invece, invece a me l'umano interessa tanto. L'umano con i suoi limiti, con la sua pelle, con i suoi confini, con le sue debolezze, con la sua capacità limitata di sopportazione, di azione. Eh, sì, l'umano così, fragile, fragile, eh, debole, a volte forte. E, e siamo diversi, Alessandro, siamo diversi, eh, non... non... L'importante è il rispetto, il rispetto per la, per la differenza, capire che così come, non so, stiamo a Torino spiritualità, beh esistono spiritualità diverse. San Benedetto da Norcia, scusa se faccio, se parlo, ma è il mio mestiere, è il mio mestiere. il mio mestiere che faccio da quando sono bambino. Leggere i libri, amarli, amarli sottolinearli, a volte imparare a memoria. Lo faccio con onestà. E devo molto a Kant, ma molto. E ho il suo ritratto. Di Agostino no, perché è un rapporto molto... Per certe cose lo detesto. Ecco, certe cose lo amo. Ma siamo diversi. Eh, esiste proprio una, un amore per i libri, un amore per lo studio che secondo me va rispettato. E, e prima non ho sentito rispetto nelle tue parole su questo. Io non ho sentito rispetto nelle mie quando hai citato spettacolo e quando hai detto che si muore egoisti e si muore suicidi. Non ho sentito lo stesso rispetto. Eh. Va bene. Non chiedo scusa se io non, no, no, non pensavo minimamente ai tuoi spettacoli, ai quali sai che vengo... con no, gra... no, Ma al lavoro artistico, nel senso Ma anche al lavoro artistico, la sì, ma io pensavo alla televisione, Alessandro, credimi, pensavo a quelle cose lì, Panem e Circenses, pensavo a quelle cose, non pensavo certo al teatro che amo, ma figuriamoci, ma, ma va bene. Poi non è vero che non parlo di arte, ho scritto anche un libro, scusa, mesi scrivo libri, ma... scusa, quindi Vittorio, non, è non è vero, ma in ogni caso... Io penso, chiudo Armando, che eh, eh, esistono tipi umani diversi, vocazioni diverse. Parlavo di Benedetto da Norcia. Benedetto da Norcia era molto diverso da San Francesco d'Assisi. San Francesco d'Assisi ha baciato il lebroso. Ma io sono sicuro, dico Benedetto da Norcia, magari, ma che non l'avrebbe fatto, ma dico Benedetto per dire Ignazio di Loyola, per dire Giovanni Bosco, per dire. Non, non, non, non tutti sono chiamati a, ad, a baciare e ad abbracciare i lebrosi. Cioè, e chi bacia il lebroso, come è la, è la, è la, è la braccia, lo, la, lo bacia, la abbraccia come fa Francesco, non può, non può, sulla forza del suo egoismo, eh, scusa, del suo eroismo, della, della sua capacità di, di, di, di gesto e di forza dire, eh, tu che non lo fai non vali niente. Non mi sembra giusto, esistono tempi musicali diversi, ci sono gli allegro, gli allegro assai, ci sono gli allegretti, ci sono gli andanti, ci sono... la vita è grande. L'umano che tu dici non ne puoi più, invece, io lo amo l'umano. Così sì, più, ho capito, va bene, ho capito in che senso. Ma l'umano ha è, è, è, è, è diversi tempi musicali. È la, la prospettiva migliore è la sinfonia, l'armonia, quelli che tiene insieme tutti i diversi tempi che noi siamo. Fine del discorso. Quindi poi uno dopo dieci anni li rinvita perché dice tanto sono amici sarà, <ride> <ride> sarà una pacifica e feconda No, invece, invece volevo... Spero io... che l'amicizia non dipenda da idee diverse no, ecco, no, perché no, altrimenti infatti, ci sarebbero solo e infatti, nemici al mondo Infatti io credo in, in realtà il fatto di riscontrare che nella vostra amicizia nella vostra comune curvatura per l'umano anche se declinata in modo diverso Uh, C'è anche poi della conflittualità e, e mi riporta un po' al tema nostro, cioè al, al, al fatto che la vita è sorpresa, è accadimento, è imprevedibilità e, e, e che a volte si incontrano in maniera fusionale anche delle cose che appartengono a, a orizzonti diversi, e però quando si incontrano viene fuori, fuori un'armonia diversa però anche tanto tanto bella. Io sono molto contento di, di aver potuto ascoltare le vostre diverse prospettive, sono contento di essere stato pubblico più che moderatore, perché mi ha affascinato, ma è, veramente ne sono felice, mi ha affascinato molto vedere il vostro... e anche e scoprirmi di volta in volta convinto dall'uno e dall'altro. <ride> E quindi dicevo, beh sì, no, per, eh, no però effettivamente. <ride> e quindi io non so neanche più come concludere, ah, perché non so più che cosa. opinione ho. Quello che ho detto è una cosa in cui non credo, ecco. Ah, perfetto. Allora, <ride> questo mi, mi ribalta ulteriormente. No, mi piacerebbe farvi fare ancora, ancora una battuta a testa su ciò che volete proprio a questo punto. Vito vuoi concludere? E poi, o, o, o tu Alessandro, farvi dire ancora una non cosa bella. Lui. vuoi fare la moneta? Dai, no, no, ciò che vogliamo, vogliamo. Vito, tu ci vuoi regalare una canzone? <ride> no, è meglio che non Faceva così, faceva... Ma no, va bene, ma no. Ti prego, stiamo anche registrando, rimane per sempre. Il, il ritornello faceva così di che colore la pelle di Dio di che colore <ride> rossa, gialla, bruna bianca perché lui ci vede uguali davanti a sé ecco più o meno così grazie mille a entrambi Un bel abbraccio! <ride> grazie, grazie a tutti voi! Li ritrovate fuori insieme a condividere lo stesso spazio dietro ai loro libri e a firmarli anche se qualcuno desidera. Ah, bellissimo! <ride> Ecco, una cosa rivoluzionaria, una cosa situazionista. Grazie mille a tutti.